Zombie apocalypse. Dumped it up, dumped it it up. Dumped it it up. Dumped it it up. Dumped it it up. it up. it up. it it up. Dumped it it up. it up. it up. it up. it up. Ora, ho appena riordinato la mia stanza, la mia stanza, se ce la faccio parlare. E, sì, mi trovate in mood casalingo perché stavo appena riordinando la mia stanza. E nulla, questo è un video vlog barracchiccio. Allora l'altro giorno mi ho portato um, a fare la spesa con me ma non vi ho fatto vedere il video se la spesa perché um, non me la sentivo ragazze tanto alla fine sono sempre le stesse identiche cose, quindi ho detto di no, praticamente. E vabbè, e niente, um, volevo truccare ma c'è troppo caldo, quindi aspetto un po'. Se casomai ci ripenso, registrerò anche il video make up. Vediamo. Già. E nulla. Questo è quanto. Nel frattempo. Ehm, vi ho incastrato al bastone del selfie perché con il braccio mi viene male. Quindi ho dovuto anche staccare la cover perché non si attaccava. <coughs> abbiamo un po' di singhiozzo vabbè. lo dicevo um, stavo dicendo ho la cover del telefono che l'ho staccata perché altrimenti non faceva a riattaccarla cioè a, a incastrare il telefono comunque vabbè tagli e nulla quindi sperando che si veda per tutto bene e questo telefono perché eh, ho visto che dal, dal frontale non è che si vede granché bene quindi speriamo che si veda bene almeno dal, dal posteriore la, il video e niente ci si becca al prossimo video ciao buona giornata